video. Benvenuti nel vlog numero 100. In realtà questo video riguarderà la giornata di domani, ma lo voglio iniziare adesso perché domani sarà una giornata in cui sarò tutto il giorno fuori casa e quindi oggi devo fare meal prep. Ho appena realizzato che voi saprete già cosa vado a fare domani, se mi seguite su Instagram e se avete letto il titolo di questo video. Quindi yes, vado a fare la Spartan mi sono lasciata convincere dalla mia amica Frankie Mi ha detto, Silvia, è una figata pazzesca, tu l'amerai Quindi ho detto, va bene, andiamo, vai, facciamo questa pazzia Saremo io, Jimmy, Frankie e Sal Suo fidanzato prossimo marito E andiamo a Misano Siccome la gara è domani pomeriggio Quello che voglio fare con i miei pasti È quello di non appesantirmi Ciò che mi appesantisce sono le verdure quindi sto cercando di fare il pranzo e la merenda pregara praticamente privi di verdure e poi portarmi il pasto con le verdure per la cena per pranzo ho preparato un francherotto essenzialmente è un pancake farcito che non necessita di essere ulteriormente tagliato o stratificato in quanto è tutto già pronto quindi ciò che esce dal pentolino è ciò che poi mangi e questo risulta veramente pratico quando uh, si è in viaggio e la ricetta è della mia amica Frankie, la mia compagna di Spartan di domani praticamente gli ingredienti sono come quelli di un pancake normale solo che la differenza è che nel momento in cui si va a versare l'impasto nel pentolino se ne mette soltanto metà poi si lascia un pochino da prendere si aggiunge la farcitura che è veramente a piacere da questo il bello si possono fare 10.000 gusti diversi e poi si versa il resto del composto ammetto che l'ho fatto la settimana scorsa e mi è venuto molto meglio è riuscito a dosarmi meglio al metà degli impasti oggi non molto si vede che sono veramente stanca comunque è riuscito e eh, questo è il risultato finale è ancora un po caldo e si vede già la farcitura, tonno e ricotta che esce. Sì, non è stata una grande riuscita come le altre volte, ma vabbè, l'importante è che sia buono, pratico, saporito e pronto. Quindi adesso abbiamo preparato tutto, prendo la roba che mi devo portare domani per correre alla Spartan e vado a letto, perché domani la sveglia è molto presto. Niente ragazzi, non ho sonno, devo ancora chiudere il video del cocco, quello che avete visto prima di questo. La tipica doccia pre-Spartan. Team Spartan abbiamo Frankie, <ride> Jimmy e Sol. Siamo arrivati e adesso siamo al parcheggio, super disagiati a mangiare frankie ho fatto il francherotto quindi adesso ragazzi, è una cosa molto importante il francherotto come vi dicevo il francherotto è la ricetta della frankie e purtroppo ti devo dire che mi è venuto un po' la ma merda ma infatti dovevi riprenderlo al primo tentativo era molto perfetto sì, cioè sì. quello dell'altra volta era una bomba vabbè guarda che bello però. ma non lo so cioè. No, io approvo! No, non beh. mi soddisfa, era più alto Perché ha visto che l'altro era più alto e bello, beh, bello. È Però ci ciccioso, guarda che bello eh Beh dai, è Frankie approved no, Quindi bello. Grazie <ride> al francherotto ho finito la yeah. <ride> Sotto Sottofondo di Jimmy che dice una verità Non lo so No, facciamo le cose fatte per bene <ride> Jimmy, sei pronto? Prontissimo. E <ride> eh, non lo so mica allora dove Dani, cammate, oh, cammate. Oh. Mamma <ride> te oh, oh. E appena così Sono mezza no. famiglia neozelandese. <ride> <mettono la ride> Capitano degli All Black C'è cioè, il <ride> Rock che sta piangendo. Questo è il punto d'arrivo il fuoco. Siamo arrivati! E allora raga, questo sarà. Oh mio dio, tu devi andare sotto con la testa! Anche perché non c'è No break che schifo si sì, arriva Barbie Ciao no! E eh, come ah, fa? Ma... Eh, no, forza, è, è, tutto, è tutto aperto modo. Ti immagini se un, un punto non è aperto ah. un... Non c'è Ah. Partiamo noi partiamo da qui Ci facciamo tutta strada cittadina Questa è tutta campagna Qua scendiamo, qua inizia il tratto, questo è tutto mare sì. E poi rientriamo nel villaggio Dove, tieni presente che tutti gli ostacoli Sono qui, qua ci sarà giusto qualcosa Qua non ci sarà niente E qua, quei quattro in mare, ma poi sono tutti qua E nella prima parte ci saranno i muretti che Cioè, in questo percorso Noi di ostacoli, troviamo un po' di muretti Qualche, magari sugli spiagge c'è una catena Sicuramente, e vai i muretti ospirato. Olio, olio cuore Infortunata ma... che uno del genere non potevi far causa Sostanzialmente per i danni morali di una cosa sì, del wow. genere <ride> Wow, e è rincora, <ride> ok raga ciao è <ride> sto bello adesso lasciamo lo zaino quindi ci vediamo alla fine non ci vedo niente vai giù Non no portala giù ok vai aspetta no a rifallo c'era uno dietro vai te la devi sistemare in fronte oddio vai da lì in fronte vai questa una figata pazzesca è stata bravissima ragazzi ma la soddisfazione di essere riuscita a arrampicarmi ragazzi pure alle... murelle le come sì, si ma cioè, andava benissimo e veloce sui tubi cioè raga una scimmia una, una scimmia bellissimo bellissimo Bravi, bello Davvero. bello poi tutti insieme. Quindi la figata era che eravamo tutti insieme a fare tutti gli ostacoli. <ride> Niente, abbiamo deciso di lavarci in un modo alternativo 3, 2, 1, via! Oh! Comunque non abbiamo fatto nessuna Spartan, siamo venuti, abbiamo ritirato le magliettine e siamo venuti a farci il bagno. Sta barando. Questo non lo pubblicherà nel suo canale, ma sta barando. Oh, no. ah, ma... Oh, mio caglio. Ah! Che è successo? Guarda! Dai Jimmy che ti viene il cagotto, muoviti! Dai, gli diventa Aspetta! Che palle! C è a posto? No, ma... il wash e poi se Jimmy potrete notare dal giorno della sparta ne è passato qualche giorno e un bel po' di docce ma volevo concludere questo video dicendovi quello che ha significato per me questa gara ho deciso di dedicare il blog numero 100 nonché ultimo video di Silviembre a questa esperienza io ho iniziato su youtube circa 4 anni fa portando una Silvia che si allenava per dei fini estetici il mio obiettivo era quello di costruire muscoli, crearmi un fisico che eh, mi piacesse, ma negli anni in me è avvenuta un'evoluzione, un cambiamento e sono diventata sempre di più una sigla che si allena per la performance, quindi che ha come obiettivo un determinato atto fisico. Per anni vi ho raccontato dei miei obiettivi, come le verticali, le trazioni, le rondate, i flick me ne vendo una ogni tre per due, quindi Capisco che non me le ricordiate tutte, nemmeno io, ma questa gara ha fatto sì che tutte le mie parole diventassero fatti. Durante la gara ho fatto monkey bar, ho portato pesi, carichi, ho sollevato cose, mi sono sollevata e ho compiuto dei gesti atletici che sinceramente non pensavo il mio corpo fosse in grado di fare. Io quando sono arrivata alla stazione delle monkey bar ho detto ok raga vado a fare i barbies perché se si cade o non si supera una stazione si fanno i barbies per poter andare avanti però ci ho provato e sarà stata l'adrenalina gli amici che mi incitavano o semplicemente il fatto che mi sottovaluto molto spesso, voi lo sapete lo faccio sono riuscita a superarle al primo colpo ed è stato bellissimo questa gara e tutto questo mi ha dato la riprova che questo è il fitness che voglio essere ed è il fitness che voglio farvi vedere so di essere un po' la voce fuori dal coro ma in realtà, avendo visto tante persone lì alla gara, tra le quali c'eravate tante di voi, infatti ci siamo salutati, ci siamo incontrate, mi ha dato un po' di speranza. <ride> e niente, io concluderei qui questo video, concluderei qui i video di Silviembre, visto che ormai è l'ultimo giorno, più o meno. Spero che questa serie di video, o comunque il mood di questo mese, vi abbia spronato pensare a fare un cambiamento a pensare a prendervi più cura di voi stessi anche dal mese prossimo se non avete già iniziato da quello dopo non importa l'importante è prima o poi iniziare e basta io vi saluto finisce Silviembre ma la mia motivazione non molla anzi questa gara mi ha dato tantissima motivazione chissà l'anno prossimo se magari ci infilo una super perché yes ho iniziato a fare le Spartan e non finisce qui quindi noi ci vediamo al prossimo video, grazie mille, ciao ciao!